Il tuo video è stato cancellato. Questo siamo stati costretti a leggere poco dopo che abbiamo caricato su YouTube il nostro video dell'intervista condotta con il dottor Met Klaus Könlein con il titolo Corona, anche la seconda ondata e una pandemia da test? Non potrei dire di essere stata sorpresa perché è la stessa cosa e ci è successa al nostro canale tedesco, inglese e francese. Apriamo la mail e leggiamo. Disinformazione in ambito medico. YouTube non tollera contenuti che diffondano disinformazione in ambito medico in contraddizione con le informazioni fornite sul Covid-19 dalle autorità sanitarie locali o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste misure si limitano a contenuti in contraddizione con le linee guida fornite dall'OMS e dalle autorità sanitarie locali. Poco dopo, lecco su Ticino News, YouTube ha rimosso 30.000 video negazionisti in 6 mesi. Ma a farsi un'opinione completa su un tema servono tutte le voci, quelle pro e anche quelle contro. Se troppe voci vengono a mancare è come un puzzle con pezzi mancanti. L'immagine non è completa e ci manca di chiarezza. Questo alle mie spalle è un puzzle di 18.000 pezzi. Se mancassero anche solo pochi pezzi, l'immagine sarebbe incompleta e perderebbe valore. Quindi se non possiamo più caricare i nostri video sul coronavirus sul nostro canale YouTube, anche esso perde di valore per mancanza di pezzi. Invitiamo a chi vuole mantenere un'immagine più completa possibile a volerci seguire su www.clat.tv/it. Gli abbonati alla nostra lettera circolare non perderanno neanche uno dei nostri video.